Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi un confronto per me molto interessante in una mano iPhone XS Max e nell'altra Galaxy S10 Plus allora vorrei sottolineare che questo è un confronto in cui vorrei presentare una prima impressione sulle mie sensazioni che non vogliono essere opinioni, no? visto che nell'ultimo video abbiamo eh, passato circa tre giorni nel cercare di eh, stabilire se una recensione si potesse fare in uno o due giorni, allora ehm, vi dico proviamo a fare questo confronto tra iPhone XS Max e Galaxy S10 Plus se dovessi dimenticare qualcosa ovviamente sono sempre a disposizione in qualunque momento per qualunque domanda voi eh, vogliate porre. Eh, vi ricordo, ne approfitto prima di cominciare il confronto, che è disponibile anche il nuovo podcast di Mr. Gadget su SoundCloud, iTunes, TuneIn, eh, su Anchor, eh, su Google Podcast, insomma in tutte le piattaforme eh, di podcasting trovate il nuovo podcast di Mr. Gadget, provate ad ascoltarlo e poi ditemi eh, che cosa ne pensate. Allora, Galaxy S10 eh, Plus e iPhone XS Max, sono i due prodotti di punta eh, che arrivano da Apple e da Samsung, bisognerebbe capire se sono la stessa generazione o i sei mesi che li dividono eh, in realtà fanno del Galaxy S10 Plus una generazione successiva però intanto si sfidano sul mercato 6,5 eh, eh, pollici eh, di diagonale contro 6,4 OLED contro eh, Dynamic OLED eh, due display di altissima eh, qualità e peraltro anche delle misure che tutto sommato sono veramente molto ma molto simili Vediamole da vicino Soprapponendo i due telefoni è facile vedere come le misure siano veramente quasi identiche perché abbiamo eh, sette virgola 7, 7 mm di spessore di iphone 7,8 mm per s10 plus e poi eh, 77,4 mm eh, di spessore anche se devo dire che la percezione non è che ci siano addirittura 3 mm di distanza tra i due perché 77,4 mm ecco se li mettiamo eh, così forse sono più eh, visibili per iphone e 74,1 invece per eh, s10 mentre la misura in eh, verticale eh, ci dice che sono 157 usate 157,6 i mm millimetri di S10+, Plus, mentre sono 157,5 eh, quelli di iPhone, eh, si sente molto invece la differenza nel eh, peso, 175 grammi per Samsung e addirittura 208 grammi eh, per eh, iPhone e eh, in mano si sentono eh, veramente tutti. Eh, soluzione frontale, allora abbiamo detto eh, Dynamic AMOLED eh, contro eh, OLED e eh, c'è anche Notch eh, versus invece Air Buchetto, eh, un buchetto che è doppio sul Galaxy S10 Plus singolo invece nel eh, modello eh, S10 mm, devo dire eh, che eh, so vedi, la differenza fondamentale sta nel eh, Face ID che riesce a fare la scansione 3D non succede invece eh, con la doppia fotocamera frontale, tra l'altro è una eh, soluzione questa eh, curiosa a livello di leggibilità del eh, display, vorrei farvi vedere immediatamente eh, che eh, insomma, la leggibilità di questo OLED di iPhone è veramente di ottimo livello anche la riproduzione dei colori eh, è ottima, ma lo è anche per eh, il dynamic OLED eh, di eh, Samsung. La definizione è migliore nel telefono di Samsung eh, siamo a 1440x3040 pixel con addirittura 526 eh, pixel per pollice, eh, se prendo eh, iPhone siamo invece eh, a 1248x2688 eh, pixel con 456 pixel per eh, pollice, insomma una bella differenza ma a livello di definizione devo dire che eh, il comportamento dei due eh, display è comunque eh, davvero eh, eccellente. Se guardiamo anche altri dettagli estetici del telefono curiosamente ci sono delle somiglianze, no? guardate ad esempio eh, volume rocker o controllo del volume è esattamente nella stessa posizione, poi il Galaxy S10 e anche il eh, tasto eh, Bixby. Nella parte superiore invece eh, c'è il cassettino per eh, le due SIM, è un cassettino ibrido quindi due SIM o una eh, SIM e una eh, micro sd sull'altro lato invece il pulsante di accensione per entrambi e poi iphone ha anche il cassettino per la singola nano sim sulla parte inferiore lightning port per eh, iphone usb type c invece per samsung e poi samsung ha anche eh, la porta da 3 mm e mezzo per le cuffie che secondo me è un regalo straordinario ai suoi utenti poi la configurazione invece posteriore con eh, la tripla fotocamera di Samsung contro la doppia fotocamera di iPhone, poi vedremo bene i eh, dettagli. Anche sulla parte eh, frontale eh, siamo con la... Eh... True Face ID, True Face, cioè la fotocamera frontale di iPhone che, sapete, insomma, combina la singola fotocamera con la fotocamera 3D per il Face ID e invece doppia fotocamera per Samsung, ma curiosamente appunto non c'è la soluzione del 3D. Insomma, due telefoni comunque di altissimo livello. Sappiamo che questi sono telefoni con una dotazione diversa dal punto di vista hardware, non lo vedremo di certo scorrendo i... Display, però eh, se chiudiamo tutto ad esempio, tutto quello che eh, è stato aperto eh, su entrambi eh, i telefoni, eh, potremmo ad esempio provare a confrontare l'apertura del browser. Vedete che essenzialmente, insomma, un'esperienza che eh, è molto simile. Eh, con Samsung potete scegliere di usare i pulsanti tradizionali oppure le gestures. Eh, peraltro, eh, questo è un tema che probabilmente cambierà ulteriormente quando arriverà la prossima eh, edizione di. Android che cambierà ulteriormente l'utilizzo delle gesture sul eh, software. Faccio un altro tentativo che eh, vi mostro, ad esempio quello dell'apertura eh, della fotocamera. Vedete, eh, ci sono queste eh, funzionalità eh, semplici, minime, eh, che tutto sommato rendono l'esperienza eh, praticamente eh, identica. Volevo provare invece eh, qualcosa di eh, un pelino più impegnativo per il eh, telefono cioè il caricamento di Real Racing eh, 3, per vedere, no ho sbagliato, sì, però ecco, vedete che insomma, essenzialmente i due eh, telefoni eh, sono partiti quasi contemporaneamente, adesso eh, vediamo che il caricamento di eh, iPhone è stato eh, comunque eh, più eh, veloce. Da questo punto di vista sappiamo che il eh, processore A12 Bionic eh, di eh, insomma, Apple è veramente un portento. Altra caratteristica ad esempio di eh, iPhone è che c'è un eh, coprocessore M12 che invece non esiste nell'architettura che Samsung e Qualcomm hanno pensato per eh, i loro eh, processori. Però ecco, diciamo che sono passati eh, diversi mesi eh, dall'uscita eh, di iPhone ma abbiamo visto ad esempio da questo esempio di un caricamento eh, un po più eh, impegnativo come il processore di Apple eh, si difenda veramente ancora alla grande. Un altro elemento distintivo importante ovviamente è la fotocamera, abbiamo già visto eh, dunque come sono eh, diverse le implementazioni no? 12 più 12 megapixel per eh, iPhone eh, che ha un eh, sensore normale e un sensore eh, zoom quindi con eh, un eh, zoom ottico eh, 2x al suo interno e poi invece eh, l'implementazione che è stata fatta eh, da Samsung con 12 più 12 più 16 in questo caso abbiamo un eh, sensore wide, con un sensore ultra-wide, quindi con un grand'angolo che addirittura eh, ricalca l'ampiezza la di visione dell'occhio e poi eh, abbiamo eh, invece il sensore con lo zoom eh, ottico, quindi eh, scusate, con lo zoom 2x, quindi con la possibilità di eh, avere una profondità di campo diversa e quindi avvicinare eh, gli oggetti. Quando noi eh, scattiamo, che cosa succede esattamente? Allora, la eh, fotocamera di Samsung eh, ha queste tre opzioni, vedete se io eh, piazzo un oggetto questo è il grand'angolo, questo è lo scatto normale e questo invece è lo eh, zoom eh, quando utilizzo per la stessa funzione, per lo scatto eh, fotografico eh, iPhone vedete ho questa possibilità dello eh, zoom eh, ma non ho la possibilità di eh, utilizzare un eh, grand'angolo. Eh, per quanto riguarda invece il funzionamento io trovo che eh, in assoluto lo slow motion di eh, iphone eh, sia tutto sommato più semplice da eh, utilizzare e anche poi da rielaborare successivamente per il resto la fotocamera eh, tutto sommato eh, non ha delle eh, dinamiche molto eh, diverse eh, la modalità ritratto eh, di iphone sapete che vi dà la possibilità di scegliere eh, diversi tipi di eh, illuminazione anche quando utilizzate la cosa simile cioè il fuoco live eh, di samsung avete diverse tipologie di eh, effetto che vengono eh, utilizzate a me piace molto ad esempio eh, questa tipologia quella che eh, mette a colori solo ciò che è a fuoco e il resto tutto eh, in bianco e nero diciamo che le modalità di utilizzo della fotocamera per quanto riguarda Samsung eh, offrono immediatamente un mare di funzionalità eh, in più per quanto riguarda proprio le opzioni che potete eh, utilizzare della eh, fotocamera eh, bisogna dire che il risultato eh, finale dal mio punto di vista è anche probabilmente eh, superiore per il Galaxy S10 in tutti i suoi aspetti ma eh, non eh, maltratterei troppo iPhone che comunque eh, si comporta eh, assolutamente molto molto bene anche con gli scatti notturni. Diciamo che anche negli scatti notturni eh, il comportamento dei due telefoni è un po' diverso dal eh, punto di vista delle rese cromatiche, no? un po' più eh, dopato il risultato eh, di Galaxy S10, un po' più naturale, un po' più scuro invece quello di iPhone. Diciamo che iPhone ricalca un po' di più l'occhio umano, ma la capacità di riprendere anche di notte di Galaxy S10 è veramente mm, è eccellente eh, per quanto riguarda la fotocamera anteriore eh, due sensori 10 più 8 megapixel eh, su eh, Samsung e eh, tra l'altro vi faccio notare no, una cosa importante che Samsung eh, anche nel, nelle foto eh, anteriori vedete vi dà le due possibilità di eh, scatto con eh, lo zoom eh, o con lo scatto eh, tra virgolette grandangolare. No? Questa è una differenza fondamentale rispetto ad iPhone invece, che nella fotocamera frontale vi dà sempre la possibilità del ritratto, non ci sono invece zoom o grand'angolo o altri effetti particolari sulla fotocamera di iPhone. Diciamo che Galaxy S10 è stato catalogato il miglior telefono insieme a Mate 20 Pro e insieme a eh, P20 di eh, Huawei eh, sul mercato in questo momento, ma io continuo ad apprezzare tantissimo eh, la qualità di iPhone nel eh, fare foto, più che altro il fatto che ciò che scatta sia molto attendibile rispetto alla realtà. Eh, C'è un altro dettaglio molto importante, i formati, mentre eh, iPhone vi permette di fare le foto nei classici eh, nel eh, formato fotografico classico, eh, invece con eh, il vostro Mm, eh, telefono eh, Samsung avete svariati formati tra cui eh, scegliere vedete la scelta viene eh, fatta in eh, questa posizione ehm, ancora una volta Fotocamere diverse tra loro, molto più semplice, più immediata, più istantanea quella di iPhone, un po' più elaborata quella di Samsung, mi piacciono molto i risultati di S10 ma ancora una volta non butterei assolutamente via la fotocamera di Apple che rimane una delle migliori del mercato. Audio eh, guardiamo insieme eh, i eh, display per vedere insomma l'ascolto di Radio Number One. Si parla lingua italiana nelle prime 5, 5, 5, 5 posizioni. Benissimo. Beh. È davvero tutto. Allora eh, non vi preoccupate donne, risentiremo molto presto nell'ambito di questo stesso come... per entrambi c'è la riproduzione stereo dell'audio, devo dire entrambi con volume molto alto, la definizione del suono eh, difficile forse coglierla grazie, dal grazie, microfono. Grazie. Eh. Buongiorno però la definizione del suono è eh, un po' migliore, eh, invece su iPhone è perché riuscite a cogliere comu comunque eh, i eh, bassi eh, un po' più pronunciati, più gradevoli secondo me da, eh, diciamo, eh, da ascoltare. L'ascolto in capsula è ottimo per... Uh, entrambi, parlo delle conversazioni, viva voce dunque anche per le conversazioni telefoniche uh, per entrambi uh, molto uh, ma molto forte, mm, de devo dire che anche dal punto di vista della qualità microfonica più o meno entrambi si uh, equivalgono. Uh, un aspetto importante, e difficile da mostrare è qui è quello della batteria. No? Ehm, iPhone ha fatto un salto in avanti notevole rispetto al passato, proprio nella resistenza della sua batteria, Galaxy S10 è stato accolto con un po' di scetticismo. Io ho visto delle prove che sono arrivate addirittura fino a 10 ore e mezza di riproduzione video continuativa, eh, con il display messo al 50% della sua eh, luminosità. Diciamo che si arriva a un pelo meno di 6 eh, ore eh, di eh, schermo acceso, non è sicuramente il risultato migliore del mercato, però io continuo a dire che se qualcuno di voi guarda il display del telefonino per 6 ore nell'arco di una giornata, non ha bisogno di una ricarica più rapida, ha bisogno di qualcuno bravo che lo aiuti a vincere una eh, dipendenza. Eh, sulla parte posteriore del eh, telefono è stato usato il vetro per entrambi i dispositivi, perché entrambi hanno la eh, carica wireless eh, la batteria eh, ha comunque una capacità molto diversa tra i eh, due dispositivi eh, vi ricordo che la differenza tra i due dispositivi sta nel fatto che uno ha 4100 mAh di capacità l'altro 3174 e questo mi fa pensare insomma, che l'autonomia e l'ottimizzazione di iPhone sia di gran lunga superiore rispetto a quella di Galaxy S10 avrò sicuramente dimenticato degli aspetti c'è il tema dello sblocco abbiamo detto con il volto che eh, insomma è più affidabile con il Face ID di eh, Apple ma io non sono mai riuscito a sbloccare con una foto il mio eh, telefono, per sicurezza comunque ho lasciato l'impronta digitale, ecco il sensore ultrasonico diciamo che non è precisissimo, da questo punto di vista amavo molto quei bei sensori che c'erano sul retro del telefono dove appoggiavi il dito e lo sblocco era eh, immediato. Mm, ci sono a proposito proprio eh, dell'utilizzo eh, del telefono un po' anche di altri aspetti perché qualcuno ha detto sì ad esempio però eh, iPhone ha il 3D Touch e Samsung no, ecco vero eh, fino a un certo punto perché comunque anche con eh, la versione di Android che eh, viene utilizzata eh, dal Galaxy S10 e, dalle e grazie alle personalizzazioni eh, che vengono fatte comunque, eh, scusate ho sbagliato, eh, e grazie anche alle personalizzazioni che vengono fatte da Samsung vedete ci sono comunque delle scorciatoie eh, date dalle icone eh, che vedete eh, sul vostro desktop verso eh, il, eh, insomma, funzioni del eh, telefono. Due telefoni che abbracciano due filosofie diverse, entrambi secondo me con una qualità che sono veramente al top. Non state tanto a guardare la scheda tecnica da vicino, perché secondo me lascia un po' il tempo che trovano. pensate all'esperienza d'uso tirate fuori questi telefoni dalle tasche e fate cose, entrambi vi danno un'esperienza utente veramente eh, eccellente a voi sta scegliere quale dei due mondi vogliate abbracciare, quello di iOS oppure eh, quello eh, di Android fatemi sapere cosa eh, ne eh, pensate di questi due prodotti e quale dei due voi preferite, ciao!